Ciao a tutti ragazzi, io sono Dianatics e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee Allora, in questa parte dobbiamo continuare la nostra avventura a Celestopoli perché siamo in una mappa? Perché, allora, praticamente, sì, avevamo salvato al, al percorso 24, però, eh, praticamente ho fatto alcune cose off camera Ah, giusto Come avevo detto Uh, allora ah, vai prima andiamo al, al percorso 24 non dobbiamo risfidargli gli sti scemi <ride> allora innanzitutto ho venduto la, le perle e le pepite tutte le, le ora perle. quanti soldi abbiamo controllo Eh, il il doppio quasi no. cioè il ne avevamo 17.000 circa. Allora, come vedete, questo tizio c'è ancora Charmander. Soltanto perché uh, se avete moltissima fortuna o, fortuna, o fate molte co combo uh, cattura, uh, av avrete nel percorso 4 un bellissimo Charmander. Sì, tra lasciate gli Ekans che sono praticamente diventati. Gli Ekans li ho catturati per fare le combo cattura. Ah. Tutti nel percorso 4. Brava. Okay. E poi nel percorso 24 invece si può trovare Squirtle. Squirtle. E ora dovremmo rifare la squadra visto che ci sono. Sì, lo hai fatto vedere Nidoran? e si Sì, molto. allora Nidoran e un maschio naturalmente. Si è voluto il Nidorino durante. mentre catturavo gli Ekans. Ah, avevo registrato un video della dell'evoluzione dell però non mostriamo tanto inutile ci saranno altre evoluzioni tipo il p-shooter sparasemi oppure qualcun altro no probabilmente tipo onis no <coughs> no <Eccans>, probabilmente no no no no no no no no bel no no no no no no no no no no no no no no no no IV sì, nostro non si può evolvere Anche perché è l'unico IV che si trova, è giusto? Sì s s No Non lo so, mi sa che Mi sa che Mi sa di no, visto che anche in Let's Pikachu si possono trovare i Pikachu nel bosco Ma Va bene, andiamo avanti Ci E solo... dobbiamo fare la squadra ora eh sì Vai io, e, io penso che terrò Il tizio, la bella squadra Tu no? terrai qualcos'altro, Ti, tieni a mente i numeri, ok? info caldo ok pl 121 vediamo qualcuno della squadra tipo onyx che ciuccio <ride> 121 eh dove sta il PL? 134 ah. Alcuni, hai visto? è più forte Onix Onyx è fortissimo lui non lo voglio spostare perché diventa un po' più secondo fai passare che devo andare a prendere il telefono ok taglio no non serve tagliare ok Ok. Info. Ekans eh, mo. <ride> ma sono fortissimi sti poker. Ma va? Cioè non vedi che. Eh, gli... Ma noi non controllo neanche che noi siamo ver power. Soli PG magari. PG non bello. sta nella squadra. Ah. 230. 230! Wow. Controlla il Bell Io controllo i e best, Sprato perché. Ehipo! po'. Uh, vabbè, Ibi ci sta che sia così potente. Vabbè, bene, Sprout Chiamata. Ah, Taglio. Ok, eccoci, tornati. Scusate l'interruzione. Uh, mm -hmm. Abbiamo controllato i Pokémon che abbiamo, perché sono i più OP che abbiamo nel box. Quindi, sì, rimarranno quelli che abbiamo in squadra. Probabilmente però cambieremo Squirtle con Onix perché non abbiamo nessun tipo acqua. E allora? Onix è potentissimo. Non è vero, è poco più potente di Squirtle. Quindi mettiamolo nella squadra. Ed è pure di un livello in più. Sì, ma On Onix è forte. Non lo siamo tanto. né no Squirtle né no Onix stiamo usando. Non usiamo nessun altro Pokémon se non... Noi i nostri due principali mosse. e un'altra cosa allora Ivy e Giudud hanno imparato due nuo una nuova mossa cioè un una ciascuno Ivy ha imparato dal insegna mosse eh, senza... di dall'insegna insegna mosse di Celestopoli e boh ha imparato Electro Zap, una mossa potentissima di tipo elettro. 90. È preciso al 100%. Ci servirà per il prossimo capo palestra, cioè il tipo elettro. Mentre Geodude ha imparato una mossa normale riduttore, sempre di 90. Che però infligge anche Geodude un po' di danni. Vabbè, fa niente, Missy. Tanto siamo due contro uno, quindi... Ok, ora allora muoviamoci che avevamo già perso 8 minuti, minuti. Non è vero, abbiamo, abbiamo pure tagliato, quindi... <coughs> Vabbè, se abbiamo perso un sacco di tempo. Quindi ora dove dobbiamo andare? Dobbiamo sconfiggere questi qua. Questi bambini okay. Buongiorno. Ah Torno adesso dal butterlume. Ok, ho sbagliato io. Ehm, Vediamo se ehm, dobbiamo ehm, tagliare. Ehm, okay. Andiamo al prossimo, ok? Un avicoltore mi sa. E gli aviatori nel posto vanno poi a fare pratica. Non è un vecchio. Lo so, ma li le <ride> battute. Anche se ha quel voce. cappello. <ride> sì, un avicoltore. Questo <ride> è un nuovo allenatore, quindi vediamo che tipo di, di Pokémon mm, ha. PG8. Cioè, che, che è ovvio praticamente. Ma è PG8, Tutto sì. È un avicoltore. È un PG8. È un PG8, sta scritto lì. Ah, non l'ho letto veramente sì, bravo, elettro lei... è, fo è forte contro... Mm, ma va l'acido però è più forte abbiamo <ride> un bel morso a questo... saporito... oh no così. turbo sabbia che è male. diminuita la mia precisione precisione di nuovo <ride> <ride> hai visto che ah, è no. acido? ah si sì. è meglio così fatto... zap Sì va bene sprecato stavolta perché Io dovrei un po' imparare la nuova mossa perché le mosse di tipo normale che ho fanno... Maaaaa! Sì, È non super fanno. efficace. Stavo dicendo, le mosse di tipo normale che ho fanno abbastanza schifo. Tipo sì. crescita, non mi serve a niente. Dopo ti quindi... aumenta l'attacco e l'attacco speciale. E allora non la userò mai perché se salito di livello, yeah. tra i due livelli ti... Ti evolvi in un, un Pokémon yeah, bruttissimo. Lo so. Accidenti, sei in gamba. Sì, e dalla sparazione di diventerò praticamente una mastica zombie. Sì. Perché la, la forma è più o quindi quella. Sì. Mastica zombie. Ah, sì. Diventa una venere... a ciao, palossi. Moschio. e eh, la zombie ha smarmocchio. Eccoci. Eh. Ho ripreso. E mettiamo un, più un più. altro marmocchio. Non sembra che lo stiamo pulizando perché, stia perché Papà non è mi ha dietro... È fare una bella festa sulla botola, su una pianta a naranciopoli. Preparati a morire prima di avere la festa. No, in realtà l'ha già portato. Ah, l'ha già portato. Damn. Allora noi ci andremo a fare una festa. Ecco, ok. E prossimo. Buongiorno. Fontanaro. Sono grasso e ho fame, oh. dai. <ride> vediamo cosa ci dai da mangiare ti pareva ingoiare nob. la polvere il suo nome vi chiamate nob. nob nob nessuno si chiama nob perché non esiste come nome nob nob nob ha due poco non sappiamo se se dobbiamo tagliare ok lui è pietra guarda che ciccione che è Romani. dai ma per non essere razzista <ride> contro chi dovrà con i ciccioli <ride> ok finiamolo Boom handshake ma c'ho ok, <ride> okay <ride> non è tagliato <ride> ecco ma c'ho un nuovo no, ma c'ho ma c'ho lui Magino. è lotta, quindi lotta sempre <ride> No. Elettrico. Giorno paga, i soldi sono più potenti dei lottatori. <ride> l'acido però è più forte dei lottatori. Se tu vuoi l'acido <ride> mi faccia qualche <ride> Poverini Poverini lottatori sono più deboli di tutto. Bene, anche noi. Vabbè, in realtà sì, perché se. se lancio un sasso contro un lottatore muore. Pure il Psico è più forte di Lotto. E i psicopatici. <ride> I psicopatici ci fanno più male degli ottatori. No, no no, no. Con i loro colore. Hai vinto tu. Mi voglio fare un palino. E si gratta qua. Si gratta le ibassette che non ha. Esatto. Abbiamo pure scoperto che Marco ora è razzista con i ciccioli. Io sono a la Picnic Girl e il mio ragazzo è il Non mi interessa. Perché non è un picnic boy? È una, una campeggiatrice? Eh? No, è una picnic girl. Eh, non capito perché lei non è una picnic, non è una campeggiatrice. Non lo so. E il maschio si chiama uh, Picnic Boy? Non lo so. Uh, Golden. Scusa, Golden è nuovo. Perché vuole pensare a quel suo Pokémon dovrebbe Ma stare morendo? Elettro è forte contro i tipi Acqua. Lo so. Il non mi servirà, però. Uso crescita non ci punto. Ah è vero, c'è un Pokémon e basta. Gizzea. Questa non è tagliata perché Gordon è no. Io non sei. Anche se non ha farcato. Però oggi si però vedere le sue animazioni. Così capito, ok? Cioè, neanche Machop uh, mm. ha fatto... Nulla. Mm. Due megaball. Ok, dobbiamo, dobbiamo passare da qua dietro ora, guarda. Vieni di qua. No, facciamo così. No, di qua. Non si passa da qua dietro. Dai! Si è accorto solo qua. Salve. Ah Salve, wow. Quindi loro sono qua. Eh sì, appunto. <coughs> <coughs> Ho sbagliato. Ho toccato la telecamera. Ah. Uh -huh. Team. Team team team. Un attimo. Taglio. Ok. Eccoci. Squirtle. Noi abbiamo un'octorazione. Squirrel. Che poi Squirtle quando lo, lo dice lui, cioè quando fa il verso, sembra che dice Squirrel, cioè scoiattolo. Square, Squirrel, Squirrel. Elettrozappa. Squirrel, Squirrel, Squirt, Squirrel. Eh... Non ho ancora capito qual è il tipo di Pokémon che hanno i campeggiatori. Ah boh. Varia. Vabbè. Anche erba è efficace contro l'acqua. Cioè Però... le picnic girl e i campeggiatori sono quelli che stavano nella. Nella palestra di Brock e avevano dei tipi terra. Ah, e, accidenti. E anche, vabbè, tipi terra e, ah, e i vabbè, probabilmente sono tutti i tipi che troveresti nelle foreste. Tipo l'acqua, il terreno, la pietra. Tua onda eh, è un po' inutile. Tua nonna, fa solo paralizzare. Vabbè, comunque, se, pre se questo campeggiatore vi bloccava la strada e tipo rimaneva qui avevate bisogno di qualcosa che tagliasse questo oramuccello uh -huh. sembra che questo alberello si, po si possa abbattere oppure semplicemente ci passa di qua eh no uh -huh. oppure ma vi tolzate con pacca... i vostri pokemon e mi hanno chiesto le pacca mancate da alce che ne e a me che cosa dovrebbe interessare? scusa uh -huh. ma fa la la <ride> faccia fa sempre morire ok Ok, eccoci comunque durante il taglio ho detto che le persone nel mondo nel mondo pokemon confezione di etere okay? mm, nel mondo Pokémon le persone prendono sempre troppa confidenza cioè per esempio le persone che ti, av ti si avvicinano senza motivo quando tu stai passando semplicemente botti in testa la vuoi? botti in testa eh, 70 non è male poi che altro sta? Tua onda pure sarebbe una buona cosa. Ma fa solo paralizzare. Allora togliamo Crescita. Sì. Fai dimenticare questa mossa. Uno, due e. C'è qualche altra mossa che posso prendere? Vediamo. Ci sta la tua onda. Tutto non la giusto? puoi prendere tua nonna. Perché. Nessuno di non la può prendere. Perché il giorno paga. È tipo elettro. Il giorno paga io solo io. È perché. Che ne so io, non ho inventato <ride> i tizi Vabbè, sempre fuori. meglio avere botti di testa che non altri. Ah, oh, I pescatori, tanto mi sa che questo c'ha sei magica. Stai andando da Bill? Ok, allora si traccia in strada E questo è quello che penso di aver letto Manolo, um, flashback da Noti per Mario Maggiore. No no, comunque magica lo potevamo avere noi Uh, al... Ma chi se ne importa? Lo vendono al... Sì, lo sappiamo, ma, ma in cambio volevano un bordello di soldi, quindi. Non era no. è, è tanti soldi Sì, erano assai, ma tanti. Eh, sono quelli che abbiamo buttato nella fontana, 500 E non sono tanti per un Magical, che non è No, lo, lo possiamo fare voglia sì, so. e Lo so, ma avere un Magical in squadra così giusto per... Eh, non è vabbè Io ce l'ho Fa ah, niente Tanto poi di Magica Ark okay. okay. troveremo 30.000, okay. che è un uomo buono. Va bene, eh. Lo volevo dire, va. Va bene, Krabby, Mr. Krabb. Quindi abbiamo Manolo, da Paper Mario e poi Mr. Krabb. Oh. Invece il Magica non ha un nome. Mi sono sempre frustato, ti devo dire. Tanto lo sciotti con il suo nome. Comunque è meglio se usiamo Eevee e Bellsprout nella palestra Perché siamo tutti e due Ma super va? efficaci contro i tipi d'acqua No no Io cioè l'erbette Un sotto con l'erbette AI Mi... Hai sorrender Vedi ora abbiamo i soldi per, uh, per comprarci un lo compriamo da lui visto che un pescatore dovrebbe vendermi i pesci No Sì Ma ora c'è un coach Un cocciuto Ah stavo dicendo con prendono troppa confidenza non muovere la, la, la, la telecamera toc toc toc prendila profumo invito, vito uh, utilissimo beh Qua. che, che stai dicendo? che le persone prendono troppa confidenza ti si avvicinano senza che tu voglia fare niente dicono che, guard... che l'hai guardato lo sento che cosa <susurra> ho bisogno di andare indietro ci sto. Meglio di no. Così rileggi. Io ti, avver ti avverto, io sono forte, ma sì, sì, sì. Ti concederò l'onore di un'altra. Ok, va bene. Ti darò una lezione. Comunque siamo arrivati quasi ai 30, però abbiamo tagliato praticamente tutto. Arriviamo a misti e poi tagliamo. Cioè poi basta. La prossima volta quelli faremo una palestra subito. Per Facciamo Billy, Bill. Bill. Bill andiamo a bill e basta se abbiamo tempo se, se no non usare se abbiamo tempo facciamo la, la si sì, pure non usare troppo oh, zap che molto finisce prima che facciamo niente oh. che schifo non hai fatto niente tu vomiti i soldi e io vomito il vomito avvelenato hai visto come è forte Movimento sismico oh no. eh. Tanto se muori tu sono ancora vivo io Quanta vita ma è dobbiamo ancora andare alla palestra non mi, non mi aspettavo che facesse così male Vai eh. eh. si sì, sono forte sono forte fida Si sì, si sì, si sì, sì, coach Coach dei vestibali 21 mmm chissà se si evolverà in uh, come si chiama vapore no come si chiama non lo so <ride> flareon no no si sì, flare e poi che altro c'è? Zapdos <ride> non per... che fa culete? Zapdos è un leggendario! Lo so! Che fa culete? Uh, fa... 60 di potenza, nah. La più cosa è che mi È Oddio, il calcio è, è schifoso. Mo, voglio togliere il giorno paga, tanto se non lo voglio. No, ma gioco a calcio... No, Mo no. Mo stelle, ecco. Buongiorno paga è quello soldi tanto se lo rivoglio lo posso mettere quando voglio sono a, live a livello 20 quindi sto a posto ma te tu che mi hai dato una letta a me taglio ok eccoci era tanto che non mi divertivo così tieni prendi questa e da uno schiaffo <gif> o tieni la metti 15 movimento sì. Smirlo. uh buono danni pari a livello del pokemon che non so. usa è buono comunque ok Facciamo in fretta, dai. Ma scusa, fa schifo, quindi. Cioè, 20 anni fa. No. Sì. Ora farà pure schifo. Ma aspetta. Sì, al massimo, quando avremo 100 livelli, cioè tra 30, 30 anni, e avremo finito le display <ride> potremo usare quel TMT. Sì, sì. Ma ho fatto Vivi a saltare da quell'altezza senza farsi niente. Cioè, comunque, è tipo una... È bocca. mezzo gatto. Sì, sì, sì. Il nostro amidorino no. Buongiorno Che ci fai qui? Ehi hey, tu, sono un Pokémon, no, che dico Sono Billy! Mi chiamo Billy! Mm. Sono appassionato Bill. di Billy! Lo so, lo chiamo Billy. Sono un appassionato di Pokémon! Cos'è quella faccia scettica? Non scherzo mica! Uno dei uno degli sorventi è andato storto e mi sono fuso con un poco E ora come faccio? Aiutami, ti prego! No! Oh! quando entra in teletrasportatore devi aver separato il cellulare per avviarlo da quel, PC, puoi da quel pc laggiù, mi raccomando non ti sbagliare certo tu affidi il tuo futuro a un bambino di 10 anni che non sa nemmeno che cos'è un computer no? vabbè ma è l'unico che è entrato in casa sua Ecco. accareccio ivi invece Ai, ah, aiiio e eh, poi e eh, poi dai, veloce, cioè, non possiamo perdere tempo. Che abbiamo un sacco di, di cose da fare. Sono scrivono il PC si è cioè, il teletrasportatore. Presto, non abbiamo molto tempo contro su di te. Marco, te lo il separate del cellulare. Ah, no, neanche ce lo fa fare. <coughs> Grazie, che cosa dovresti fare? Piccolo. <guss Almostanche> sì, certo. Che bello spettacolo, c'è una cosa che sta per esplodere. Appunto. Io che cosa ho detto? Ecco, non fai il suo verso e ecco Bill! Eeeh! Uh. E, uh. uh. uh. <ride> e' bruttino! <ride> che Io. faccia, allora? Evviva, grazie per favore! Oh, vedo che c'è un box pack. non la parte! Bene, bene, scaturi troppo pacchemon, troppo box, non lo può più contenere. Puoi mandare una con il Ah, ora che ci penso, volevo farti un regalino per ringraziarti dai tuoi aiuto di Pokémon. Tieni! Uuh, grazie! Ho molta nave anni ancora. Ancora che il porto di Archioppoli. Mi ha invitata alla festa che si terra a bordo. Ma non amo molto questi eventi mondani. mondani. Perché non ci vai tu al posto mio? Perché non ti stai zitto? Dovrò essere cioè per gli altri poveri. Quindi porta pure un amico se vuoi. Eccomi. Ecco, Ecco l'amico. Io yeah. non porto te. I hate you. Oh Smetti di coccolare ogni 5 secondi. Ma se lui mm. lo vuole. Ma non è vero. Sì, quando appare l'icona di Ivy che scuote il Joy con Ti sembra un momento ora di Eevee iniziare a coccolare Ivy. Okay. Non abbiamo fatto niente. Te la vedrai... Ivy, no. Mistic, te la vedrai con... No, con Marco 007. È è parte. No, la prossima parte. Ok, anche se questa parte durerà tipo 15 minuti. Sì, 15 minuti. Sì, è tutto tagli. A noi è durato 50 minuti. Per questo 24. Sì, ho capito che... È... Ma non è durato mica 15 minuti. Io sono stato un quarto d'ora più 5 minuti di prima. Quindi è durato 5 minuti, ogni mezzo secondo è durato bene. Metà. È durato mezz'ora. Vediamo. Vedremo dopo riesci a entrare? Ecco. Non riesco ad entrare se tu stai davanti. Non è vero. Vai, cura i Pokémon e salviamo. Ok. Te to go. Torna pure quando vuoi. Quindi nella prossima parte sconfiggeremo Misty. nella prossima parte di Pokémon Let's Go Quindi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!